buongiorno bambine buongiorno sveglia sveglia primo giorno di scuola dopo le vacanze di pasqua buongiorno ciao La, dai non vi siete riposati in queste vacanze Ani Ani dai che ti devo raccontare una cosa io a te tu ancora non lo sai ti devo svelare un segreto bellissimo No, no, no, no, no. <ride> sì, sì, sì, sì, sì. E lo sapete? Che dobbiamo preparare una cosa oggi? È super importante. Lo so. Che cosa? Brava! Ma... Ma dove andiamo Nastasia? Dove andiamo in vacanza? In crociera. In crociera? Vanessa! Ha scoperto tutto! Ma come fai a saperlo? Io a te non ti ho detto niente. Come fai a saperlo? Mi hai sentita parlare? Eh? Come fai a... Io l'hai detto tu? Non so Chi te l'ha detto? Ani? Ani! Chi te l'ha detto a te che andiamo in crociera? Io. Da sola? L'hai capito da sola? Ma quando? Ma sei troppo intelligente Come hai fatto a scoprirlo? Ani, va Forse ha capito quando ne abbiamo parlato, io pensavo che lei non, non mi sentisse, invece mi ha sentito. Quando partiamo, Ani, vediamo se sai anche questo. Si è addormentata. Oggi dovete alzarvi per andare a scuola, giù dalle brande e andiamo a lavarci, dai! Ciao amore, ti sei preparata? Eh? Sei prontissima? Ti vedo un po' felice. Cos'è che ti rende così felice? Che partiamo e andiamo... In crociera In crociera In crociera Te lo sei scordata Infatti oggi facciamo la valigia Eh dobbiamo preparare la valigia ragazzi Siamo e in Ma È bellissimo perché abbiamo due stanze Amore no, ne abbiamo una sola di stanze Ah sì sì Quella che ti spiegavo prima Ma non diciamo niente ai nostri amici Perché poi dobbiamo far vedere la camera della nave Eh dobbiamo fare una sorpresa ok? Eh? Voilà Cowboy Un cowboy pasquale questo cappello Cos'era? Un compito? Per Era un compito da fare per Pasqua, vero? Bellissimo. Complimenti. Andiamo? Perché tu stamattina vuoi la brioche e la Nutella? Dobbiamo andarla a prendere. Ci muoviamo, amore? Anne, tu sei uscita per pranzo e cosa è successo stamattina? Che io dove sono andata? A fare? Fare il tampone. A fare il tampone in farmacia perché non sto bene da qualche giorno. Non è positiva. <ride> E sono negativa, però visto che appunto dobbiamo prendere la nave, volevo essere sicura di essere negativa perché altrimenti non saremmo potuti partire. Ascoltami adesso, ti riporto a scuola. Facciamo uno scherzo ad Anastasia, gli diciamo che sono positiva e che non possiamo più partire. Che lei è super in fibrillazione, eh? Sì, sì, sì, sì. Dai, dai, va bene. Adesso, quando io torno, adesso ti porto a scuola. Quando torno a casa, preparo il vostro letto, lo chiudo, metto già le valigie con i vostri vestiti e poi gli facciamo la sorpresa. La facciamo entrare in camera. Però mi raccomando, eh. Tu, se, se lei ti dice, eh, ma non ti ho vista, sei uscita, quindi la mamma era negativa che sei uscita da scuola, tu dici, no, è venuto a prendermi papà. Ok. Va bene? Ok, buona, buon rientro a scuola, ci vediamo alle quattro e mezza. Amore, siamo arrivati fuori da scuola. Mi raccomando non ridere quando esci da scuola, eh. Ok? Promesso? Affare fatto? Qua la mano? Al contrario, fantastico, non vale. <ride> Ah, tesoro buona scuola e poi facciamo le valigie dobbiamo comprare ah, ascolta quando esci mm -hmm. prima di svelare tutto a Dani dobbiamo andare a comprare le, le scarpe, scarpe a papà eh, ma perché diciamo il suo che sei com... positiva no no no no gli diciamo sempre che sei che sono positiva sì finché ah. non arriviamo a casa e gli facciamo la sorpresa dobbiamo comprare le scarpe a papà perché è il suo compleanno il giorno che andiamo sulla nave ed è anche l'onomastico eh, gli devo fare un regalo a ah. papà, e quindi vado a prendergli un paio di scarpe. Poi mm. a Dani, che è il suo mastico, vado yeah. io adesso però a prenderle okay. un pensierino, va bene? E sai che io ho organizzato la festa sulla nave, sulla crociera? Sì, mm. con la torta. Sì, più che la festa, la torta, infatti. E quando è che la danno? Quando? Eh, penso a cena del sabato, il Mi primo so. giorno che siamo su, sulla nave. Ok, amore, ciao, a dopo. Ah, cuccioline e cucciolini, è finalmente arrivato il momento di dire ad Anastasia che non si va in vacanza perché la mamma è positiva. Quindi, io mi farò trovare in macchina con la mascherina e ahimè, le darò la brutta notizia. Siete pronti? Ciao Anastasia, ciao. ciao amore, allora, come puoi ben vedere, ho la mascherina e quindi purtroppo sono uscita positiva stamattina ah. al test in farmacia, eh sì, amore. Però ascolta, io ho già chiamato Costa e ci siamo già organizzati per partire la prossima settimana al massimo 10 giorni, ok? 10. Dipende perché bisogna anche verificare che voi due non vi ammaliate perché se poi vi ammalate voi, eh, è un casino, comunque. Però sono 10. vabbè, magari settimana prossima, vediamo in questi giorni voi come state, ok? Mm. Così abbiamo anche più tempo per fare shopping, per comprare le cosine con calma, amore. Tanto la, la, la, la vacanza non ce la toglie nessuno, eh. Purtroppo sì, tesoro. Senti, sai cosa dobbiamo fare però adesso? Dobbiamo andare a comprare le scarpe per il papà. Eh, hai ragione. Ti faccio fare merenda se entriamo in un bar, va bene? Però devi andare a comprare le scarpe per il papà perché sabato comunque è il suo compleanno e lo dobbiamo festeggiare. Ok, amore? Oh, sono proprio contenta che l'hai presa bene, brava. Come è andata a scuola, bene? Dai, andiamo. Per merenda, ma fammi vedere qua cosa abbiamo, biscotti e cannoncini alla crema. Abbiamo comprato di tutto, ragazzi. Abbiamo una fame. Io. Tu anche, amore? Mamma mia. Hai comprato anche le scarpe, vediamo? Metti giù che belle, amore. Ragazzi, scrivete nei commenti se le scarpe nuove di Anastasia vi piacciono. Sono bellissime. Allora, adesso, adesso andiamo a fare un'altra commissione e poi a casa. Ok, Vane? Ok, Vane? Mm -hmm. Ragazzi, adesso andiamo a casa, vero? Vero? Ok, abbiamo finito di fare shopping. E adesso andiamo a fare i compiti. Ti avevo comprato queste bamboline perché pensavo ti comportassi un po' meglio. Tieni, Anni. Anna Svane, questo invece è per te, amore. È bellissimo, credo. Lo apriamo e guardiamo com'è. Vi avevo preso un pensierino per farmi perdonare del fatto che sono positive e che non possiamo partire. E quindi vi volevo fare questo regalino. Ma Anastasia non lo merita. Ani. Allora guardiamo solo quello di Vanessa. Non sbirciare. Cos'hai fatto? Ha visto? Aprilo? No, da sopra. Proviamo a vedere se funziona. Piano. <ride> Piano. Eh, però aspetta, forse bisogna dargli la carica perché è un carione. Eh, brava, vedi. Che bellino! Sono io, vedi, con la macchina fotografica in mano che si fa un selfie. Non è bello? Eh? È troppo bello. Quindi quel portagioie lì magari lo dai a me, quello che c'è su, che è un pochino più da grande. E, ci metti, e usiamo questo. Come si stoppa? E si stoppa da solo. E Anastasia! E per te questi, le bamboline che mi avevi chiesto tempo fa. Poi ieri ti avevo detto che ti avrei fatto un regalo, ma... Anastasia! Se aveva la ciocca blu ero io mm. Come si dice? Eh, Mari, guarda, sei tu! E' Ani? La ciocca rosa È vero, amore, Dai, tu! Sei contenta? Eh. Va bene Allora, io devo andare a fare una, un, devo andare a lavorare un attimino Che devo fare una cosa Un bel, amore vabbè, ripeto, qui, eh. Guarda, mi ci ricordo i tuoi compagni Questa chi è? Giulia Giulia Amelia Amelia Gaia Gaia Viola allora, questa è viola, hai capelli violi, violi, sì. Hai capelli violi, hai capelli, capelli viola. Quindi, li facciamo, Amelia, Amelia Giulia, Viola, Gaia. E tu e col ciuffa rosa come il tuo, yeah! allora, ascoltatemi, bimbe, io vi devo assentare 5 minuti, ok? Dove? È di là, in cucina. Bene. quindi questo qua lo diamo a Isabeliaia sì. dobbiamo escogitare qualcosa vabbè io vado su vado su a fare il vostro letto che da stamattina ancora è lì che attende di essere fatto è quasi ora di andare a dormire e niente tu studi geografia devo trovare un modo per far entrare Anastasia nella camera dove ci sono le valigie Vanessa mi ha detto di dire che c'è un topo adesso faccio, faccio due cose e poi le chiamo e facciamo la super sorpresa ad Anastasia. Ragazzi, ci sono. Devo chiamare Vanessa e Anastasia per la super sorpresa. Oh, madonna. Oddio, cos'è? Bambine. Vale. Ani. Oddio, ho visto un topo. Ho visto un topo che è entrato in camera. Oddio. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Ho visto un topo che non qui. così allora no, no, no, no, capito però si so, sì, ero creduta ero creduta ci avevo so creduto ci avevo creduto anche Vanessa ha detto ma no, veramente Sì poi lei continuava a insistere dicendo che era triste quando è uscita in pausa pranzo amore diamo Isabella e Ario stasera che non... è <ride> contentissimo, amore domani anche noi un e lo insieme partiamo tutti ah, anche noi non andiamo a diciamo, solo io sono non a ragazzi, <ride> sono contenta di perché perché la mamma, mia, una volta quando era negativa, mi ha fatto vedere un video e era bellissimo c'era stata stanza Buon guarda la sua <ride> Amore, sono sempre stata negativa. Ti ho fatto credere tante cose, ma io sono sempre stata negativa. Perché? Perché? Perché quella volta? Lo vedi quella riga? L'avevo disegnata io. Quella riga? riga grigia? Sì. Quella è grigia? No. Perché io non la sapevo. Vi ho fregate, vi ho fregate. Allora, perché pure quella volta? E la rossa fatto te. Ma sono stata positiva negli anni eh? Più di una volta, tre volte io sono stata positiva io una volta Una volta per... sola <ride> un... Amore, come si dice la mamma? Grazie E eh, ok, a papà che stamattina io e papà siamo andati a fare shopping per te E Vanessa Sei pronta a provare tutto? Regalini. I regali forse no. sono qua dentro Ho preso dei profumini Questo è per Isabella Per Aria Per Aria questo, per aria questo. E ce l'hai anche tu? È una, è un, una e lozione è un per. Il... No, questa è per Vanessa. Mm. E, e per te quello è uguale a quello di Aria. Sono delle, eh, degli spray profumati per il corpo. Grazie. Mi diverto a fare questi scherzi. Siete contente? Eh? Un po' di relax. E Anastasia me. e Vanessa. E che... La cosa. Allora, no, ma sì. però un'idea, un'idea. Eh. Allora, mi accendi quello? vai E Vanessa così. No. Il giorgina, e... no, no, no, dai, adesso non esageriamo. Okay. Fa freddo, eh, non è che fa caldo. Ascoltami, Ani, devi provare i vestiti che ti abbiamo comprato stamattina io e papà. Hai fatto il rottino? No? Sì. 11 volte. <ride> Perché se non ti vanno sì. bene, io domani mattina li vado a cambiare, ok? Gasper fuori da qui mm, in questa stanza sì. lì non deve entrare aspetta un secondo aspetta un no, secondo no mi dovete quello di Anastasia? Eh? Lo so, lo vediamo. ascoltatemi io vi devo chiedere una gentilezza perché tra un po' arriva Isabella arrivano Isabella e Aria perché li dobbiamo salutare vi dovete cos'è il profumo? Sì, è uno spray per Così? il corpo provalo se vuoi togliamo il grembiule tanto dobbiamo cambiarci è tipo profumo anche per il corpo? Sì. è un Provalo! Buono, buono. No, Buonissimo. No, ma io li ho provati tutti stamattina! Anche il tuo è buono, Vane! Eh? Sì, si Dammi, perché tu non sei forciuta, io sì! Ah no, aspetta! Oh, nei capelli! Tieni? Com'è? Buono! buono in bocca. Ti è andato in bocca, capperi! È buono, è buono, buono. senti sì, che buono, profumo! Buono. Ok! Ma io sapete cos'è questo? Questo è! Sa, io ho, ho creato acqua e sapone così se, se non voglio andare a sbagliare le mani, questo lo fatto con me, così mi le mani, così, eh, so, così, amore, mi le mani così, no, amore, le mani è col sapone vanno sciacquate sì, quindi non è un'ottima invenzione. Ok, si, sì. poi le vai a sciacquare, però. Uh -huh. Buonissimi tutti e due, lo so, li ho provati, straprovati, ne ho provati un sacco, non ci ho, ho papà, capito papà, più niente uh -huh. alla fine. Anastasia e Vanessa, vi dovete provare i vestiti? È la cosa più importante. <ride> <ride> Perché da scuola Eh sì diavo, Vanessa invece vivevo. è uscita È uscita da, a pranzo Poi ho fatto un disegno Con la mia amica E appena mi, e mi ha vista me. Mi ha detto Sei negativa Io sì io Eh sì Perché io no. le ho detto A Vanessa stamattina Se mi vedi arrivare Per pranzo Vuol dire che sono negativa Se non mi vedi arrivare Perché sono positiva E non posso più uscire sono andata in eh, eh lo so non ho detto ho detto scusami ma la mamma è negativa o no? Scusami, eh ma è qua è? <ride> hai ragione vero però brava che ci hai sì. pensato oh, però una cosa ho detto Scusi, ma perché non ha la mascherina? Eh, eh, eh, che mamma è bella. Io quando il no, quando questo... pidello è venuto col fogliato ha detto quando la giovanessa esce fuori per pranzo e non viene a mensa, ho già capito che è negativa. Eh sì, eh. Io te l'ho detto stamattina. Faccio il tampone, quando okay. mi danno l'esito chiamo Una la cosa? scuola. Se posso. Ma allora positiva però fa venire perché magari mi piace muuta che lei si è uh -huh. ma sorpresa noi <ride> ce l'avamo sia io che papà in macchina pure ha detto è vero è, è vero Ani è vero quello che l'ho detto la mamma la mamma ha detto di sì è vero eh si Vanessa. Mm -hmm. sì, Vanessa ti ha presa in giro brava Vanessa ma, ma, ma Vanessa poi è entrata a scuola certo è uscita prima di te ah, dai abbiamo, adesso chiudiamo un attimo il video e vi provate gli abiti sì. ok Anastasia, tra due giorni Nutella go go! Sì. <ride> no, ti dico, no eh, non si può eh, abbiamo un limite. Abbiamo Però, un limite al giorno. Sai che in crociera mm. è che bello vedervi così vi devo portare in crociera tutti i giorni per vedervi così sì. <ride> affiatate ma sapete che poi ci sono pure di sera ci sono le persone tipo che si arrampicano e fanno sì, il sì il è il tipo e non ci andiamo poi poi è fatissimo cioè sì, cazzo è una cosa ma voi non lo sapete ma io, mamma, io sì mamma, io stavo guardando <ride> lo sapete Sì. Fai... Anastasia, <ride> ma oggi ti ho portato a comprare il costume, le ciabatte. E lei che si muta. E ti ho detto che ne era ne per ne la beh, perché io gli ho detto che comunque era per la prossima crociera, e invece no, per oh, questo esatto no, e tu ti sei lamentata sì. dei dieci giorni eh, va bene ragazzi eh, tra vi vi vi vi vi vi... ascoltatemi lo so che siete super eccitate ma se non provate i vestiti io non so domani cosa fare perché poi magari la valigia ve la faccio io domani mattina no no no no no no no no no no no no no no no no no no no Col giubbotto di jeans, fatti vedere col giubbottino di jeans, perfetta, amore. Bravissima! Amici, ok, quindi la... questi vanno bene, va bene benissimo. Così magari quando andiamo nella oh. sala a vedere i signori, non certo. posso mettere questo. Allora certo. Adesso scegliamo anche qualche bagliettina mi da mettere sotto. Perché questa è molto estiva, è una tuta estiva, è però mi piace. Bello amore, bella la mia potottino dolce. Ok, perfetto, <ride> fatti vedere la canottiera, la da tamarra bella come ti chiami prof? professoressa domani anastasia una senza una calza non so che fine ha fatto ah, è lì c'è un casino ragazzi in questa stanza allora anastasia che sono che belli. che belli belli questi pantaloni che belli è bella la tuta vero bellissima ok abbiamo provato tutto e la maggior parte delle cose domani tornerà per essere ricambiata abbiamo terminato le valigie più o meno domani ci metto male sì. ancora io abbiamo salutato Aria e Isabella che anche loro domani partono e rientrano in Inghilterra quindi non ci, non ci resta che andare a scuola domani uscire e iniziare le nostre stupende vacanze ah, i, ok? I, ma tu devi portare le valigie dietro Eh sì, amore. allora diamo una buonanotte ai nostri cucciolini e magari ci vediamo domani quando partiamo quando uscite da scuola e si parte ok? buonanotte cuccioline e cucciolini ciao ciao notte ciao.